Allora siamo arrivati dove hanno filmato Rivendell, solo che abbiamo visto questo angolo dove sembra che sia stata filmata, lui, <ride> sembra sia stata filmata la scena del primo film se avete presenti eh, dove Arwen arriva con i cavalli e quindi eh, manda via i Nazcol grazie all'acqua, quindi sembra un po' questo fiume, almeno sembra un po' la location, non so se sia esattamente questa, però lo sembra un pochino. Come vi ho già detto qua in Nuova Zelanda, per le... <ride> per le indicazioni stradali hanno aggiunto le robe del Signore delle Nellie per chi non conoscesse Rivendell, è una cosa del Signore delle Nellie e infatti tanti posti che abbiamo cercato qua attorno a Wellington bastava cercare il posto effettivamente e si trovava sulla mappa addirittura su Google Maps quindi <ride> mi fa molto ridere questa cosa però allo stesso tempo è bellissima da, da vedere ecco questo è dove ero là sotto a quanto pare l'acqua si alza tanto su questo fiume quindi bisogna stare attenti ecco qua di nuovo l'indicazione per Rivendell e qua abbiamo questa do you see what it's writing on? e qua abbiamo trovato un'altra roba qua una cosa dedicata a Peter Jackson I guess Sì, c'è scritto che la visione di Rivendell di Peter Jackson è eh, sposta nel suo film la compagnia dell'anello molte delle scene di Rivendell sono state filmate qui su questo set quando il film è stato completato tutti i set sono stati rimossi quindi solo la foresta rimane e... ok, quindi praticamente come ben vedete non vedremo tutta questa cosa <ride> eh, però hanno lasciato dei pezzettini qua c'è scritto un po' del Primo del Signore delle Anelli quindi questo sarebbe Rivendell Ecco qui c'è una mappa di come è stato impostato uh, il set per Rivendell. Giustamente hanno filmato la ma maggior parte delle scene qui. Oh my god, that's so cute. Where are we now? You are here. Ah so that one was Elrond House? Mm -hmm. uh, I guess so. They yes. yeah. could have È that. So cute. Yeah, it was like here. Ecco, noi siamo qua a quanto pare ci sarebbe stata la casa di ello quindi stiamo parlando di questo set Siamo going to walk here so yeah. if there's some we, there. we should find like the arch at some point oh my god that's so cute here, no allora questo invece è l'arco che vediamo nel film quando loro lasciano Rivendell quindi per dirvi tutto ciò qua è stato tipo il set della stanza sì, eh, c'è dalla stanza del trazzo di Elrond um, Quindi qua vediamo quando, la, quando loro partono per Mordor e questo è rimasto qua e quindi adesso voglio sapere se è una cosa che è rimasta dal set o se è una cosa che hanno costruito dopo E ah, ok. A quanto pare è una cosa che hanno costruito dopo proprio per far restare, diciamo, una parte del Signore Nelly Come vedete, ecco, questa è la scena si vede sia quando la gente arriva a Rivendell, si vede questo arco sia quando lasciano. Quindi questa è la scena del film, perché non avesse visto il film, insomma. I think the terrace di Frodo. I think he put the terrace di Frodo like over here. Like because he was seeing the river. Maybe. they built. And well over here there was all the and stuff. We're gonna go on an adventure. That's the most non-companic scene. <laughs> Let's go Mordor. First of all, Frodo asks if it's right or left Mordor. You can't really go left. Disappointment be like this is plastic guys. Come on, my love, don't be mean. <laughs> on the way to Mordor be like Mordor, let's go to Mordor. It's okay. Doina having to walk two kilometers. That's too far! Doina hunting for kiwis yes, on her cell phone in Pokemon Go. <laughs> I was very disappointed to not see kiwis yesterday. Anyway. They're birds. Yep. Yep. Wow! Like no. no. Abbiamo yeah. compagnia quindi queste tre papperelle molto carine che si avvicinano anche pian troppo, guardate lui è qua e le papperelle sono là si fidano tanto de degli umani per fortuna guardate le quattro sono belline aiuto qua c'è un ponte sopra c'è un ponte un dondolante infatti io credo si chiama Evadevittura un ponte dondolante se non mi sbaglio e io ho paura degli altri però non è così alto diciamo quindi magari dopo andiamo a farci un giro là guardate quanto grandi sono questi alberi cioè io praticamente sono grande quanto questa roba qua allora be careful a little bit lui che salta come... I'm filming my love. <laughs> Are you doing idol dance? This is more like an idol dance. That's a trick dance. Volevo farvi vedere questo albero che ha i fiori rossi che qua in Nuova Zelanda. credo ci sia solo qua in Nuova Zelanda se non mi sbaglio. E loro lo considerano come l'albero di Natale, perché fa dei fiori rossi e alle volte fanno anche fiori bianchi e rosa, mi sa. E Questi sono in città ovunque, se riesco a trovarli li volevo filmare perché sono veramente degli alberi bellissimi In tutto ciò noi siamo a questa altezza qua Prima eravamo là Abbiamo camminato un po' perché c'è un passaggio per, da fare per circa un'ora, un'ora e mezza Sono un sacco di alberi, guardate qua che bello C'è una panchina in mezzo, così, a caso In mezzo al minuto c'è una panchina Abbiamo trovato il, il, il Hall of the Hobbit But it's in there. Stiamo camminando da tipo una quarantina di minuti e abbiamo ancora un bel po' di da camminare. Quindi è bellissimo. The drone being tired, with my bullshit. Lui ha voluto ritornare nel, nel santuario che eravamo ieri e adesso mi sta facendo salire ancora più robe. Ma E non abbiamo visto il Kiwi lo stesso. <laughs> This is what happens when you don't recycle. Birds get pissed. C'è di one pop. Allora, oggi è l'ultimo giorno a Wellington. Stasera dobbiamo prendere un aereo per Auckland, sì. Solo che abbiamo l'aereo molto tardi. In questo momento dobbiamo fare check-out alle 10 adesso sono le 9.40, sì le 9.40, dobbiamo fare ciocotte alle 10 e siccome abbiamo l'aereo molto tardi stasera uh, andremo forse a un museo perché sta piovendo tantissimo, sono molto felice che non abbia piovuto questi giorni ma in questo momento sta piovendo un botto, quindi andremo a chiuderci in un museo Volevo andare al giardino botanico ma non so se riusciremo ad andarci quindi se per caso dopo non riesco a filmare scusate, avete sentito lo sciaccone. vabbè, quindi se per caso dopo non riesco a filmare perché magari non c'è niente da filmare chiudo il video qua e ci vediamo al prossimo vlog alla fine è uscito il sole quindi qua c'è una bella giornata fa abbastanza caldi, caldino c'è tanta umidità e siamo venuti a vedere il giardino botanico questa è l'entrata ci sono un sacco di rose che bello c'è il naso di lui come c'è un sacco di rose, guarda che bello abbiamo ancora qualche ora da passare qua a Wellington quindi tanto volevo venire a visitare questo prima siamo andati a vedere un museo dove abbiamo visto un sacco di cose interessanti solo che non ho portato la fotocamera quindi se volete sicuramente sono nelle stories in evidenza della Nuova Zelanda su Instagram quindi adesso vi farò vedere un po' il giardino botanico Siamo appena arrivati all'aeroporto, dobbiamo prendere un aereo e abbiamo trovato questo. Abbiamo trovato Smaug dentro l'aeroporto ma che figata è. C'era scritto di non salire sulle, sulle pietre ma lui ha letto male. What kind of teacher are you? You're an English teacher, fast. <ride> e invece noi siamo saliti sulle rocce per farci le foto, ma giustamente non è successo niente, nessuno ci ha detto merda, quindi va bene così. E guardate l'occhio, si muove. Ah, adesso andrò più vicina per farvi vedere l'occhio che si muove che figata ok niente quindi credo che qua si può concludere la nostra parte di Wellington say bye bye my love